si creano delle aperture, degli squarci in questo cerchio magico, esseri o persone possono entrare. Buongiorno a tutti carissimi amici, ben ritrovati nel mio canale YouTube. In questo mio video vi parlerò di un argomento molto delicato, molto anche importante. Eh, però ho deciso di fare proprio un video apposito, proprio perché moltissime persone mi chiedono riguardo questo argomento, riguardo a questa cosa. Eh, come sempre, o ne parlo per bene, in un video dedicato, in un insegnamento dedicato, oppure preferisco non parlarne per niente. Perché? Beh, fondamentalmente perché, almeno noi in Italia, io parlo per l'Italia, che comunque è il mio bel paese, no? Noi in Italia abbiamo un'ignoranza della magia, un'ignoranza dell'esoterismo. Ecco perché in Italia, almeno, possono esserci così tantissimi ciarlatani, imbroglioni e eh, praticamente, eh, ci pensavo l'altro giorno, praticamente questa gente a tavolino, a tavolino studia e si fa chiamare operatore dell'occulto o cose del genere, tutto basato senza minima connessione con il mondo magico, senza minima connessione col mondo degli spiriti. Se non c'è connessione con il mondo degli spiriti, tu non puoi neanche pronunciarla la parola magia. Ci deve essere una connessione vivente e continua tra i mondi. Però, vabbè, non parliamo di questo, ma è, è chiaro che queste persone lo fanno apposta, secondo me, perché eh, lo sanno che non hanno niente in mano. Cioè, è è? E io dico, voglio fare l'idraulico, domani metto il cartello, sono un idraulico. Lo so che non ho studiato mai nulla dell'idraulico. Lo so che dovrei fare un po' di pratica con un idraulico prima di diventarlo, no? È così, tanto... E tantissimi italiani, tantissimissimi, ci vanno e spendono tanti soldi in questo. Ma questo ancora, l'unica radice vera di questo non è che la gente è credulona. Non è tanto questo, perché persone si rivolgono alla magia in un modo intelligente fin dai tempi dei tempi quindi la magia può veramente aiutare la gente, non è una roba che è arrivata oggi dagli anni 2000 in poi. Però purtroppo se le persone non hanno conoscenza magica, fin da bambini gli insegnano qualcosa su, su il mondo delle forze, il mondo degli spiriti, su che cosa succede se tu fai quell'azione, su come ci si comporta in alcune piccole azioni della nostra vita quotidiana perché altrimenti le forze degli spiriti ti sono contro invece che con, capito? Ecco, in un mondo, ecco perché la possiamo chiamare ignoranza spirituale. In un mondo di ignoranza spirituale, cioè in cui le persone, mettiamo il 90%, 95%, non conoscono il mondo degli spiriti, capite? Perché ignoranza spirituale, è chiaro che numero uno, le persone possono cadere in tutte le trappole possibili, numero due, neanche sanno il perché, neanche sanno capire come si discerne la verità dal falso, come si discerne una completa truffa, perché ne sto vedendo, ve ne parlo perché ne sto vedendo, siccome mi arrivano le persone e mi dicono guarda io ho speso 3-4 mila euro, mi hanno rovinato la vita, non ho ottenuto niente, cosa è successo, perché? E poi vado a c'hanno canali YouTube, c'hanno annunci, c'hanno centralini telefonici, cioè è gente organizzata a tavolina, è una criminalità organizzata. Io non lo posso chiamare in altri termini. Qui c'è proprio, no. non è che dici mi improvviso e basta, c'è un'organizzazione alla base per truffare le persone, perché te lo sai che non hai nessun contatto vero con le forze della magia e nessun contatto col mondo spirituale, neanche sai cos'è. E quello dice, ti tengo la mano, sento, aspetta, c'è la fattura addosso, ma siamo ricoglioniti. Che adesso, Superman, è arrivato Superman sulla Terra, che appena ti guarda ti fulmina col laser e sono 350 euro. <ride> Chiudiamo l'argomento, va bene? Perché l'argomento di cui vi voglio parlare è molto delicato e finalmente vi dico qualcosa su questo almeno basandomi sulla mia esperienza e sulla conoscenza magica. Possessioni, esorcismi, djinn. Le possessioni sono un fenomeno, sinceramente, normale. Perché? Perché fin dai tempi dei tempi, quando lo sciamano, o chi per lui, si entrava in trance e si faceva possedere dagli spiriti superiori, fino a oggi che abbiamo padre Amort o chiesa cattolica che fa gli esorcismi o anche esorcismi musulmani del mondo islamico, sempre la stessa roba, cioè sempre stesso fenomeno di possessione. Dovete capire immediatamente quindi essendo un fenomeno naturale di relazione tra il nostro mondo e il mondo degli spiriti. Ecco perché, avete visto, ho iniziato il video parlandovi un po', così, dei, dei truffatori, ma anche, però, parlandovi di una connessione tra il nostro mondo e il mondo degli spiriti. Perché? Perché la possessione riguarda proprio questo campo, cioè la comunicazione, la relazione ovviamente l'invasione, no? In una qualche maniera, tra il mondo degli spiriti e il mondo fisico-materiale. Però dovete capire immediatamente che la possessione ha diversi gradi. Non vi immaginate subito immediatamente il film dell'esorcista con quella appesa al soffitto. Quello è un grado di possessione, ma molto avanzato. Ora vi spiego molto meglio le cose, parleremo anche degli UFO, finalmente in un video parlo degli UFO, dei rapimenti alieni, eh? e parleremo a, a volte dei rapimenti alieni che concludono con fecondazione vera, eh, la donna poi va a veramente avere una gravidanza, eccetera, eccetera. Piano piano parliamo, in un modo molto sereno, iniziando a dirvi... Che queste cose sono naturali ecco scusatemi ho un attimo interrotto perché c'erano i miei figli che urlavano sono andati fuori a giocare allora la possessione prima di tutto vi dicevo a diversi gradi e è, è interessante sapere che ha diversi gradi perché come tutti i problemi come anche una malattia se tu la prendi a un grado iniziale, a uno stadio iniziale, e, e, subito e, e, è un conto. dovrai applicare un certo potere, una certa forza. Ma se tu la prendi a uno stadio finale, e terminale, la forza da applicare è diversa e a volte neanche si riesce a risolvere niente, capito? Il concetto di possessione è legato al concetto che tutti voi sicuramente conoscerete di cerchio magico. Ognuno di noi, nei mondi psichici, ha un cerchio magico attorno a sé, in terra proprio, tracciato. All'interno del cerchio magico entrano tutte le persone della tua famiglia che tu vuoi far entrare nella tua vita. Quindi figli, moglie, genitori, a volte, chiunque tu hai affetto, è importante, molto importante, analizzare e... Comunque, porre attenzione alle persone per cui hai affetto, affetto emotivo, perché queste persone, un giorno dopo giorno, dopo giorno entrano nel tuo cerchio magico, a meno che poi ci sono de de dei casi particolari della persona che invece pratica la magia, quindi se tu sei un mago o una maga, o chiamatela come volete, il cerchio magico deve essere fatto in un'altra maniera. Ma anche le solite cose che più o meno si sanno tutti, no? Nei grimori, il tracciamento del cerchio magico intorno al mago, con la spada... Ecco, in realtà questo tracciamento è proprio quello che già esiste nel campo sottile. Tutti noi, nei, nel piano psichico, ecco quale, abbiamo un cerchio attorno. Capite? Questo cerchio, se io faccio rituale per chiudere il cerchio magico, eccetera, questo cerchio sarà ad esempio impresso di determinati sigilli, di determinati nomi divini alle direzioni, eccetera. Questo è possibile, ma avete capito il dettaglio? Non è che, andate, che anche con questo rito di chiusura del cerchio magico, non è che andate a crearlo il cerchio dal nulla, io creo un cerchio, il cerchio c'è già. Stai solo rafforzandolo, chiudendolo, perché poi giustamente non devi essere aperto a nessun influsso dell'astrale, eccetera, e sigillandolo con i nomi. Quindi avete capito tutte queste tecniche che si trovano nei grimori anche più antichi del cerchio e di quel cerchio che si tratta, capito? Detto questo comunque, piccola parentesi, quando questo cerchio magico che è intorno a tutti noi per nascita si indebolisce... E quindi, per un motivo o per un altro, si creano delle aperture, degli squarci in questo cerchio magico, esseri o persone possono entrare. Ora vi spiego anche come si possono creare, eh? vi spiego tutto, piano piano. Questo è l'esempio più classico che può accadere a ognuno di noi in realtà, no? Se tu non coltivi il tuo cerchio magico, perché non te l'ha insegnata nessuno, e quindi se tu non coltivi anche il tuo potere in te stesso, se tu continui a dare il tuo potere a questo, a quello, a quell'altro, a quell'altro, loro giustamente comanderanno su quello che gli hai dato potere, mi seguite? Mai dire è colpa del destino, è colpa di qualcun altro, perché gli stai dando potere, ok, da ora in poi è, è sua, capite? È colpa sua davvero, non conviene, hm? Ma comunque anno dopo anno questo cerchio magico spesso si um, sfalda. Ecco quindi quando si mette la protezione addosso a una persona, è questo che va a fare la protezione, capito? Inizialmente la protezione divina va praticamente a schermare il cerchio magico della persona. La persona si protegge sempre da sola, però se tu c'è il cerchio schermato... C'hai tempo, anche un anno è più che sufficiente, per ripristinare completamente in una maniera naturale il cerchio magico. È una specie di ferita, no? Quando tu l'hai coperta, allora la ferita si può ripristinare da sola. Il corpo guarisce sempre da solo, capito? Stessa cosa psichico, corpo psichico. Quindi attenzione, soprattutto sapete quando, quando si parla di fidanzamenti e mi sono innamorato di quello e di quello e di quello, il sesso e ho fatto sesso con quello e con quello e con quello. Attenti, avete tutti fatti entrare nel vostro cerchio magico. Questo è il primo, perché il primo livello di possessione, non vi immaginate che siete già attaccati al soffitto, il primo livello di possessione ovviamente è la possessione psichica. Possessione psichica, il tramite sessuale è il maggiore e più forte tramite che esista per questo. Quindi, naturalmente, eh, la persona, se avesse una saggezza magica, personale, o che gli hanno insegnato, semplice, dovrebbe fare purificazione assolutamente di se stessa e dei suoi rapporti sessuali, eccetera, se non sta più con queste persone, perché... Non basta che non frequenti più le persone, se te non hai fatto purificazione, qualcosa dentro il tuo cerchio magico ci è rimasto. Vorrei ripetere un'altra volta affinché non sono frainteso. Ogni atto sessuale vero è una contaminazione, chiamiamola così, del cerchio magico. Se tu ovviamente sei con una partner unica, per esempio con tua moglie, con tuo marito, con il tuo compagno di vita, questa che io ho chiamato contaminazione, in realtà diventa una condivisione, è normale, è naturale, deve essere condiviso, ma appunto andare di qua e di là e di su e di giù ovviamente infrange il vostro cerchio magico, questo è sicuro, ed è una prima forma comunque di possessione, perché non è che poi dici non ci penso più, lo levo, no, quello continua perché c'è la, la forma psichica rimasta dentro. Vi ho detto, ne devo parlare in un video, perché gli argomenti sono molto precisi. Altra forma, e quindi questa qui è, la, è una prima forma di possessione psichica, ovviamente da parte di chi? Da parte di un'altra persona. Attenti. Cosa succede? Lo psichismo dell'altra persona ti è entrato dentro il cerchio magico e ha contaminato il tuo psichismo. Possessione psichica non da parte di uno spirito, ma da parte di un'altra persona, da parte del suo spirito, perché è da parte dello psichismo della persona. Non è che la persona è lì attaccata a te con una mano fisica. No, il suo, perdonatemi il termine, spirito, tra virgolette, cioè la sua, il suo corpo psichico ti ha fatto possessione a te. Una seconda forma di possessione è quella con le parole. Se una persona ti dice le cose, soprattutto ti avvicina, oppure le hai già entrare nel tuo cerchio magico, quindi di famiglia, eccetera, ti dice le cose troppe volte, te a un certo punto queste cose ci credi, inizi a pensarle te. Ecco perché, ad esempio, se voi vi fate un bel viaggio di dieci giorni, un mese, da qualche parte, senza genitori, senza familiari, troppo, insomma, solo con quelle persone che volete proprio voi, voi vi sentirete liberi, sentirete la testa che si libera, vi sentirete affiorare potere, eccetera. Perché? Ripeto, invasione psichica, possessione psichica, da parte delle parole. Le parole, eh, scusate, primo centro sessuale, quello basso, i genitali. Secondo centro sessuale, la bocca. Ecco perché la seconda forma di invasione, eh, sempre psichica, però, lo psichismo delle parole di una persona, vuoi la suocera? Vuoi la mamma che ti dice che... Mh, non lo so, cose brutte continuamente? Vuoi la moglie che non fa altro che brontolarti? Che ne so, capito? Inventate voi, ma se questa cosa è continua, proprio per il fatto che la persona è nel tuo cerchio magico, giustamente, questa cosa ti influenzerà e ti farà possessione psichica, assolutamente. Esempio classicissimo, il figlio e con la madre. Allora, il figlio va a vivere da solo, con la fidanzata, felice, ma non si stacca mai dalla madre, e non solo, quello che dice la madre, poi il figlio lo prende e ce lo pensa anche lui, è capitato ad alcuni, è capitato di sicuro, e si vede che sembra che il figlio non abbia la sua testa. Ecco perché è una possessione, non è una cosa da nulla, si parla sempre di possessione. Quindi, possessione, secondo caso, possessione da parte di un'altra persona, come capite sempre lo psichismo dell'altra persona, Ehm, tramite le parole, va bene? La terza forma di possessione eh, di questa categoria è un po' più blanda, ma come ogni cosa con la ripetizione può diventare fatale ed è mh, la possessione, eh, come posso dire, imitativa, a distanza per esempio, se voi guardate, eh, questa è più moderna perché prima non c'era magari la TV, il computer, Instagram, i social, Facebook, eh, non c'è. Se voi guardate troppo questa roba, eh, il vostro psichismo penserà che, eh, ascoltate bene come, parla, come pensa il corpo psichico, eh. se voi guardate troppo la TV, oppure se voi guardate troppo tempo i social, cosa, cosa guardate nei social? La vita delle altre persone. È questo che, che guardiamo nei social. La vita delle altre persone. Io non la guardo, però so che serve a quello. Allora, ascoltatemi bene, il vostro corpo psichico inizia a pensare la sua vita è più interessante della mia. <ride> Avete capito? Per emulazione. Eh, eh, sì, la imitazione. La sua vita è più in interessante della mia, perché, guarda, lui sta passando 10 ore a settimana Lì davanti, e non solo, quando guarda la vita degli altri, guarda quello si è messo con quella, guarda quello si è messo con quella, guarda quello... C'è una verve di emozione, quasi, no? Di, di, di bollire, a volte l'invidia, a volte... Vi rendete conto di quanta carica di emozione? La mia, la, la, sì, la mia vita personale, invece, è praticamente monotona. Devo andare al lavoro, non faccio nulla, i figli come sempre, di là... Ogni tanto una gioia, però è monotono, allora è più entusiasmante che guarda il film, che guarda, il e allora il tuo corpo psichico dice, fermi, a lui gli piace di più la vita di quello, ecco che inizia a emulare, questa è una possessione, a tutti gli effetti, questa possessione è conosciutissima da tutti gli agenzie professionisti del marketing, perché il marketing cosa fa? Prova a instillarti dei desideri nella psiche, quindi è una simulazione che tu devi ricopiare, capito? Devi fare uguale, per esempio quello lì è felicissimo, c'è la famiglia, poi è in quella macchina lì, allora io prendo la macchina lì perché voglio quelle emozioni lì. Tutti gli esperti di marketing sanno che si vende con le emozioni, non si vende con la scheda tecnica, non si vende con la descrizione del prodotto, non si vende con... Uh, i dati scientifici di quel prodotto per capire che è buonissimo. No, si vende tramite le emozioni. E quindi anche quella è una forma di, di questa tipologia di possessione. Perché di fatto te non avevi nessun desiderio riguardo a questo, adesso ti è stato instillato il desiderio, vai al supermercato, compri quella cosa lì, perché l'hai vista... Di... Scusate, abbiamo detto di parlare delle possessioni, parliamo veramente delle possessioni. Quindi, possessione psichica da parte del sesso, tramite il sesso, l'atto sessuale. Possessione psichica tramite lo psichismo della voce, delle parole di una persona che ti avvicina. Possessione psichica per emulazione o imitazione, insomma fate voi. Cioè, imiti qualcosa che non sei tu, che nemmeno ci pensavi, ma lo imiti perché credi che così è meglio. Detto questo, non siamo ancora alle possessioni spirituali, cioè degli spiriti. La parola spirituale vuol dire del mondo degli spiriti. Quindi, essendo molto frequenti queste tre possessioni, si deve capire che quando il cerchio magico è infranto, perché se il cerchio magico non è infranto, non esiste possessione, non è possibile. Quando il cerchio magico comunque, in qualche maniera, è infranto, accade che, mm, voi dovete immaginare un territorio, no? Ecco, accade che da lontano esseri che già vivono lì, nel piano psichico, cioè non sono esseri come noi, che, beh, loro ci vivono, è la loro dimora, capite? Quindi esseri psichici che vivono lì, naturalmente cosa vedono? Vedono un porto aperto vedono comunque un'opportunità, un'opportunità di potere. I mondi psichici sono mondi di potere, quindi dove c'è potere, come le, le falene di notte, quando tu accendi una luce le falene vanno tutte intorno alla luce subito, è uguale. Stesso concetto. Allora, questa eh, cosa succede? Succede che la persona manifesta, ad esempio, delle ossessioni manifesta delle manie, manifesta delle cose che non sarebbe, che non si riconosce nemmeno in quelle veramente, sempre a livello psichico, attenzione. Per esempio, mh, tutto ad un tratto non lo era per niente, ha messo su famiglia, cioè, tutto ad un tratto diventa omosessuale, ma in un modo uh, estremo, cioè in una roba, ecco, visto da fuori si direbbe quasi malata, capito? Oppure, e quindi deve rovinare la famiglia, rovina tutto. E quindi ancora più emozioni e ancora più nutrimento. Oppure, vi potrei fare migliaia di esempi. Oppure persona che tutto ad un tratto sviluppa una mania. Cioè tutto ad un tratto gli viene una idea stupida, folle, addirittura che nella società ti arresterebbero per quella cosa, ovviamente. Non importa, la fai, c'hai cioè famiglia, c'hai cioè un lavoro, non importa. La fai lo stesso, cioè, come se tu fossi pazzo quasi, no? Eh, questo anche può succedere e mi sono successe tutte queste cose anche con le persone proprio che ho aiutato veramente in queste cose perché erano possessioni, possessioni però questa volta da parte dei spiriti, chiamiamoli così, non andiamo troppo nel dettaglio perché ci sono tutte le, le, le categorie precise ma non ci importa qui, qui dobbiamo ho fatto un video sugli spiriti, già da lì potete vedere qualcosa, un video proprio sugli spiriti, su diversi nomi proprio, ma dovete capire che quando quindi c'è stata un'invasione del tuo campo psichico, nel senso del tuo cerchio magico, da parte di uno spirito, in questo caso, ecco, questo spirito tenderà, praticamente l'obiettivo è che tu fai delle cose. Capito? Ricordatevi, le prime vere possessioni sono sempre possessioni psichiche. Quindi, per esempio, io l'ho sempre detta questa cosa, sono stato molto criticato ma continuo a dirla, tutte le persone che hanno delle grave depressione e anche altre malattie psicologiche, psichiche, depressione, eccetera, sono persone possedute, cioè non è che è una cosa di loro, è che ci sono spiriti che stanno, ovviamente sto parlando di spiriti cattivi, cioè quello che gli antichi chiamavano spiriti cattivi, ok? Shaita yin, chiamateli come volete, sono dei jin cioè spiriti, vi ricordo che in arabo la parola jin ha semplicemente la connotazione di nascosto, proprio perché sono nascosti ai cinque sensi del corpo fisico, capito? Però hanno range diverso, però ad esempio il range dell'infrarosso già, i jin puoi vederli a tutta velocità, ma puoi vedere delle forme strane che solo telecamere infrarosso possono vedere, per esempio. Ma torniamo a noi. Um, quindi si parla certo dei jinn però si parla dei jinn cattivi cioè jinn che sono nemici dell'umanità punto è inutile che ora mi tirate fuori la goezia di qui, di là ma io evoco i demoni ma io sono bravo smettetela non sapete di cosa state parlando se sono spiriti cattivi per definizione antica shaitan significa nemico allora, in quale lingua volete sentire questa cosa? E quello dice, ma io vado da Satana, faccio gli accordi perché lui è quello che ci libera tutti. No, basta. Lui non è... cioè, voi dovete capire che non potete pretendere che tutti... Gli, è umiltà. Non potete pretendere che tutti gli spiriti siano a favore degli esseri umani, amici degli esseri umani. Cioè, già ci vedete come ci comportiamo solo tra di noi, eh? Solo tra di noi. Noi? Allora, per favore, cioè, sarà comprensibile che alcuni spiriti, che tutti sono stati messi, sono diversi, eh, ma un'unica categoria, Yin, cioè nemici, basta. Allora, se tu trovi questi, non ci devi avere relazioni, li invoco. Ma che invochi? Per quale motivo? Eh, perché quello mi dà il potere. No, quello ti fa credere che ti dà il potere lì apposta, ma sapete quante migliaia di persone? Si creano sette, si creano religioni a volte, solo da questi, solo da questi. Solo perché ti dicono che ti danno il potere. Uomo, sette di potere, farebbe di tutto. Non è una storia nuova sacrificare bambini piccoli a uno di questi, eh? Giusto? Giusto? Non è mica storia nuova, no? Allora è una forma di possessione? Ma certamente. Uomo avido di potere, eccola la breccia giusta nel cerchio magico, la tua avidità di potere. Ecco che i spiriti di quel range lì, che sarebbe la seconda, ehm, il secondo, il secondo girone, diciamo, no? Il secondo mondo demoniaco, ma insomma, esseri spiriti di quel range lì... Vanno esattamente da chi ha sete di potere, farebbe di tutto per quello, perché è malato, ha una mania. Ecco, vi ricordate la parola mania, vi l'ho detto prima? Di potere, quindi non è che vuole il potere, ha proprio malattia di potere. Allora, si crea un accordo, capito? Io faccio possessione e tu, semplicemente, eh, fai quello che devi fare per nutrire questo accordo. Signori, facciamo un salto più in là. Voi non avete idea di quante persone al mondo d'oggi stanno facendo questo a un livello conscio, a un livello volontario. Le possessioni volontarie esistono, sono quelle che in Italia mi sembra che si chiamano il patto col diavolo, no, qualcosa del genere. Però sono in realtà delle possessioni con spiriti sempre, sempre, sempre di questa categoria, Shaitayin. Sempre spiriti cattivi. Mm? E che succede? Che tu, in cambio di favori nella tua vita, in cambio di potere, prestigio, soldi, fama anche, che diventi famoso da un mese all'altro, tu fai accordo, cioè tu fai possessione con i Jin. Jin cattivi, eh? Non sono tutti cattivi i Jin. Jin vuol dire tutto. Però, capito? Con questo, col mondo spirituale. Fai questo accordo con il mondo spirituale basso, ovviamente, e basso astrale, questa zona proprio che praticamente è qui con, la, è qui con noi, cioè loro vivono con noi sulla Terra, eh? non è che sono da altre parti, eh? sulla Terra sempre siamo. E praticamente questa cosa anche esiste. E qui abbiamo parlato di questo discorso di possessioni volontarie. Per non parlare del fatto che ci sono addirittura delle, ma chiamiamoli stregoni, streghe, se volete, la parola lo sapete, la parola strega vuol eh, dire tutto, e vuol dire nulla, ma... Che le vendono, io l'ho visto, vendono proprio delle, delle, delle cose, degli oggetti che mh, ti fanno possessione e ti danno uno di quei doni che loro ti dicono esattamente cosa ti danno, cosa ti porteranno nella vita e tu fai questo accordo e fai la possessione. E a volte ci sono delle cose de, de, delle parti di questo è tipo un feticcio tipo no? un, un oggetto ecco diciamo caricato rituale eh, caricato anche con sostanze biologiche e eh, a volte tu devi anche ingerire proprio dentro di te per, un, cioè per qualche giorno per un ciclo eh, questo discorso basta probabilmente legato a specifici batteri che si formano dentro questo meticcio che sono collegamento materiale tra l'energia di questi spiriti e il corpo fisico e probabilmente questo felice è fatto in una certa maniera per cui qualcosa va in putrefazione di qui e di là si formano dei batteri solo lì cioè batteri molto particolari che sono appena arrivati dal mondo degli spiriti materializzati capito? come batteri microscopici lasciamo stare però c'è una scienza dietro di questo una scienza molto precisa e da qui carissimi saltiamo alle possessioni sempre volontarie ma come attacchi magici E questo è il mondo delle, chiamiamole fatture se vogliamo, eh, ritualistica comunque, cioè dei rituali fatti eh, con supporto spirituale. Cioè tu fai un rituale eh, con l'aiuto de dei demoni. Io li chiamo demoni, cioè è sempre Shaitayin sto intendendo, va bene? Cioè con l'aiuto dei demoni eh, tu eh, naturalmente serve qualcuno di veramente capace per fare questa roba, eh. non vi credete perché voi appena... Eh, appena provate solo a chiamare questa cosa, eh, ci rimanete subito fregati, punto e basta. Come il 99% delle persone. Ma se uno fosse praticante proprio di questa stregoneria molto bassa, molto uh, così, va bene? E che non c'è niente di, di, di crescita spirituale, ecco, di crescita dell'anima, eccetera, niente c'è. Cioè. Però ascoltate. Se eh, uno di questi stregoni riesce appunto a fare una fattura con l'aiuto, sto dicendo, delle forze demoniache, allora è un attacco magico. Quindi ehm, in questi casi comunque in casa vostra eh, ci deve essere un, solitamente sempre così. Mi spiego meglio, non possono mandarvi semplicemente uno spirito contro. Si può fare, ma sempre è meglio che un catalizzatore sia dentro casa vostra. Quindi, spesso succede così, che in casa vostra c'è un oggetto, oppure proprio un feticcio, oppure proprio una, una treccia, oppure un, c'era un, una persona che comunque ho aiutato anche in questa cosa, c'aveva un anello, era una fede d'oro, però non la usava più, non era del suo compagno, cioè, cioè, aveva questo problema, ad esempio, questo oggetto era esattamente il catalizzatore di, de, de, del flusso di attacco magico. E, e allora che succede? Che spirito è collegato a questo e quindi questi oggetti in tradizione anche italiana, diciamo così, vengono messi sotto il materasso. Perché la persona dorme lì e non solo, ma mentre noi dormiamo è la fase della nostra giornata in cui siamo più deboli e quindi siamo più vulnerabili per ricevere qualsiasi tipo di attacco magico. Attacchi magici, fatture eccetera, fanno tutti la notte proprio sì, ok, le forze si svegliano. Siamo tutti d'accordo, ma anche perché la vittima, tra virgolette, sta dormendo. E Vabbè, lasciamo stare. Però a volte, a volte, addirittura, per riuscire a, a essere precisi in un attacco magico, si fa in modo che la persona dorma sicuramente in quell'ora in quell lì, in quelle, in, que, in quelle due, tre ore lì. Allora, questo è un attacco magico che allora davvero ci si avvicina a al film dell'esorcista con quella che vola e... al soffitto, <ride> perché questo è molto grave. Allora, un attacco magico del genere è ovviamente un'invasione forzata del tuo cerchio magico, ehm, che anche esso ovviamente mh, già doveva avere delle brecce, di, di, di, delle brecce, però ve l'ho detto, in una società in cui non c'è conoscenza magica, i tuoi genitori non ti insegnano niente di queste cose, eccetera, Dopo quei 20-30 anni, tutti abbiamo delle crepe nel cerchio magico, se non fai mai nulla a riguardo, capito? È normale. E praticamente uh, queste sono possessioni demoniache, a tutti gli effetti. Possessioni demoniache indotte da un'altra persona, da una persona praticante di, queste, di magia nera. Ecco, mi è venuta la parola, la nostra comunità, magia nera, cioè intesa al male. Uh, usa un, un pochettino della scienza, sempre stessa scienza della magia, però intesa al male, cioè a nuocere, va bene, da persona. Allora che succede? Uh, a volte queste cose vengono erroneamente fatte passare per lavori d'amore, quindi eh, la persona invece riceve tutt'altro che... Però uno disperato a volte si rivolge a questi, a questi praticanti di bassa magia, di magia nera, si rivolge a loro per amore, per riavere l'amato, per riavere un... Eh, e allora fanno questa roba qui, però in realtà poi quello che succederà non è che ci riai la persona indietro, eh, succederà eh, questa roba qua. E naturalmente mh, cosa succederà? Succederà che se la, tra virgolette, vittima sta a contatto con questo feticcio troppo tempo si tratta di tre mesi, non di più, allora comunque ehm, lo spirito ha imparato la sua traccia energetica, tutte le notti gli è andato a far visita, ha imparato tutto, cioè questo spirito ha fatto possessione sulla persona, pari, pari, e questo qui non lo leva più, e adesso si va agli esercismi. Perché ricordatevi però una cosa, possessione da parte degli spiriti non è detto che sia, come vi ho detto adesso, da parte di un lavoro magico, potrebbe essere anche uh, sapete come potrebbe essere per predisposizione energetica tua della persona prima di andare agli esorcismi parliamo di questo ci sono alcune precise persone che hanno una predisposizione completa a essere portali proprio capito per il mondo degli spiriti ora se anticamente magari queste persone gli veniva dato un addestramento e venivano comunque assunte ai lavori del tempio, eccetera, eccetera, oggi che non si conoscono queste cose non ci sono più queste protezioni per loro, no? Quindi che succede? Purtroppo succede questo, ve lo dico proprio chiaramente. Generalmente sono donne queste che sono predisposte, uh, non mi è mai capitato un uomo, però non lo posso escludere non mi è mai capitato, generalmente sono donne e succede questo, che sono completamente in balia degli, di questi spiriti, di, questi, di questa forma di spiriti. Ora, siccome il mondo di oggi va... Uh, dovete capire che il mondo spirituale, cioè gli spiriti, com'è che li percepiamo? Eh, in base alla cultura in cui ti trovi. Quindi, uh, tutti i rapimenti UFO che voi sentite in giro, sono esattamente sempre questa roba qui. Si potrebbe dire, da un lato sono ancora le solite, sono le possessioni, di nuovo, dall'altro lato i rapimenti UFO ci sono sempre stati fin dall'umanità antica. Mi spiego un pochino meglio. Uh, questi esseri che vi ho detto vivono sempre sulla Terra, non è che vivono in un'altra parte, capito? Uh, questi esseri per l'appunto hanno uh, capacità... Cioè, noi siamo quasi come dei bambini per loro, perché vivono moltissimi anni di più di noi, hanno tantissime conoscenze più di noi e erano qui prima di noi. Alcuni addirittura pensano che questo è... cioè, se, se, se voi chiedete... questo è il loro pianeta, non il nostro. Se voi guardate un attimo la visione del discorso, eh, va bene. Comunque, fatto sta che questi rapimenti UFO, incontri UFO, eccetera, sono ancora sempre la stessa roba. Però dovete capire questa chiave, cioè la nostra percezione del mondo spirituale, cioè degli spiriti, cioè degli... permettetemi il termine... ah, aspettatemi, suona il telefono, arrivo subito. Eccomi di nuovo. E quindi avete capito, questi UFO, eccetera, perché vi dico che sono sempre questi? Cioè siamo sempre nel mondo spirituale. E purtroppo cioè, avete questa idea che il mondo spirituale vuol dire... All... No, vuol dire, ve l'ho detto, mondo degli spiriti, cioè tutto ciò che cade un attimo oltre il range dei cinque sensi. Addirittura incontri spirituali veri con gli spiriti che hanno fatto breccia nel cerchio magico... Vuol dire che gli spiriti stanno usando il tuo nefesh, cioè la tua potenza biologica, chiamiamola, forza vitale biologica, per manifestare fisicamente le cose. Ecco tutti i fenomeni dell'esorcista. Guardate, i fenomeni del film del... Il film dell'esorcista. Il film dell'esorcista. Non è roba fantasy, eh. E non è nemmeno roba esagerata, eh. vi... Non vi dico altro. Io non vi dico altro, però... Il film dell'esorcista non ha esagerato, compresa la levitazione. Queste non sono esagerazioni, perché magari uno pensa, chissà, no, hanno sono esager... oggi tutti gli effetti speciali. No, non ha esagerato. Finito questo, ehm, ci sono anche casi addirittura di donne che ehm, sono state ingravidate da, come si dice, gli extraterrestri oggi. Non sono extraterrestri, sono terrestri sono ingra ingravidate, cioè addirittura c'è una delle gravità. perché però... Eh, ci sono due motivi che però eh, devono essere analizzati di caso in caso, eh, perché non è che... ci sono tantissime varianti, però quando c'è queste situazioni, siccome mi avete chiesto anche di questo, di solito ci sono due possibilità. Eh, o la donna è una che in passato era una pizza, cioè è una donna tramite, una donna veramente medium, al punto di essere adatta per, ma un altro motivo è che questa donna è stata creata per, qui si va in, in roba oltre quello che generalmente conosciamo, ma ci sono possibilità che un essere umano in qualche modo sia creato sempre da eh, questi esseri che non sono fisici ma che potrebbero esserlo, che non sono fisici ma che possono, essendo, anco, essendo sempre qui, possono sicuramente, vi ho detto, cerchio magico, immaginatelo come un territorio, no? Si parte da fuori, si arriva fino al centro puro, che è il mondo fisico, il corpo fisico. Quindi. Um, è sbagliato eh, questo concetto di considerare le cose psichiche e psichismo astratte è sbagliatissimo eh, per i maghi antichi anche le malattie eccetera erano spiriti molto reali che arrivavano e ti entravano dentro ecco perché c'è la malattia non, non era roba che dici vabbè ma quello sai è spirituale allora è, è, è più reale di, di, di, di, è molto più reale perché è più vasto è molto più reale della realtà materiale sicuramente ma tornando a noi, quindi queste sono le eh, possessioni più gravi e le possessioni più forti, cioè in cui veramente eh, tu eh, non hai più, ecco, la persona non ha, in, quando accadono queste possessioni, importante, la persona è mh, incosciente, incosciente completamente, non ha idea di quello che succede, nemmeno minima. È la possessione massima. Detto questo, finisco un attimo con il discorso degli esorcismi. Allora, ascoltate, io vi devo dire eh, le cose come stanno. Se avete questi problemi, non è la soluzione più intelligente rivolgersi a un prete esorcista. Perché un prete esorcista non ha... Le conoscenze magico, teurgiche e soprattutto spirituali. Questo dico e questo io riconfermo. Un prete, e voi lo sapete, cioè, i, i preti, voglio dire, eh, li conoscete un po' dall'infanzia di qui di là. Va bene, il prete esorcista può avere un addestramento per il discorso degli esorcisi, ma si parte da una base in cui è già stato tutto perso cioè la bibbia tradotta la bibbia tradotta non c'è più magia non c'è più nomi divini non ci sono più i codici originali di comunicazione tra i mondi oppure di comunicazione con dio oppure di comunicazione con gli angeli celesti e potenti che gli angeli sono infinitamente più potenti di tutti questi esseri allora Mm, non essendoci la comunicazione, non essendoci i nomi divini, e senza nomi divini non esiste la magia, non essendoci la conoscenza del mondo degli spiriti. Mi spiegate di cosa stiamo parlando? Un, diciamo così, esorcista, vero però, eh? islamico, islamico, ha un passo in più, anzi anche dieci passi in più, perché lì uh, abbiamo comunque il Quran che deriva da tutta una tradizione in cui loro sanno che i jinn esistono, addirittura i jinn sono presenti dentro il testo sacro, tranquillamente, e vi sono dei specifici versi, delle specifiche cose che se pronunciate, non importa che tu che lo ricevi sei musulmano o non musulmano, non ha nessuna importanza. Perché sono codici, codici che con la voce tu, magari poeticamente stai dicendo Dio è l'Altissimo e Benedetto, ma i codici che tu stai dicendo, capito? Per esempio, Aghibor, Agadol, sono codici specifici di potenza. E sono questi che agiscono nel mondo degli spiriti, non le belle parole. Le belle parole possono essere un'intenzione positiva, eccetera. Ma è, infatti, non so se avete mai visto uno di questi esorcismi qua, di cui vi sto parlando, islamici, ma non viene, cioè, non viene nemmeno detto esci da questo corpo, va via, ma non ce n'è bisogno, perché te stai già usando i codici giusti e i nomi divini, connettendoti con Dio, parti e dici i nomi divini affinché la potenza divina agisca sulla persona. E questo, è più o meno, questo è il modo in cui vanno affrontate queste cose. Ma, purtroppo, se tu non hai, eh, scusate, se tu non hai conoscenze vere della magia e, e, e, e del mondo degli spiriti, come per esempio tutti i preti di oggi, no? Addirittura bandiscono, no? Tutte queste cose, dicono che non esistono. Poi succede la cosa, vai da un esorcista, va bene, ma sarà un lavoro lungo, lungo, dispendioso, lungo, sofferenza, e poi non si risolve mai del tutto. Perché le parole che lei dice, le dice in italiano o le dice in latino, non hanno potere. A massimo quello delle gregore a cui si aggancia della Chiesa Cattolica, ma non hanno altro potere sugli spiriti antichi. È abbastanza tecnico il mio discorso, non è religioso, capito? È molto più tecnico. Naturalmente un esorcismo, um, quindi vi ho detto islamico, è molto più forte. Anzi, è risolutivo, spessissimo è proprio, risolve completamente. Ma fatto con la magia cabalistica è ancora più potente, perché la cabalà racchiude il segreto e la conoscenza diretta di alcuni nomi divini, codici di realtà che, per il mondo degli spiriti cattivi, sono fuoco, sono terrore, sono assolutamente... Ehm, li fa allontanare, capito? Sempre di nomi divini stiamo parlando, sempre del, di Dio che agisce stiamo parlando, capito? Però, naturalmente, non basta la preghierina, cioè non basta. E per esempio, te dici, io ti dico, esci eh, da questo corpo, ma chi sei te per dirlo, capito? Queste cose danno disturbo allo spirito che è dentro il corpo, danno disturbo. Alla fine può essere che si allontana un po' perché, uh, perché, sei, perché sei noioso, cioè non ne può più, sei noioso per lui e si allontana un po'. Ma il canale rimane aperto, era lì dove volevo portare, il canale rimane aperto. Io ho visto alcune di queste persone, pochissime, ma l'ho viste. Loro sono convinte che l'esercizio è finito, che stanno meglio. Certo, non è più manifestato fisicamente, stanno meglio, ma non è finito per niente. Non è finito perché quando vedete le persone che hanno delle, degli scatti, delle maniglie, delle cose del genere, ehm, sono persone che hanno queste possessioni, ci sono dei casi in cui per esempio si parla di autismo eccetera, lì non ci sono possessioni in realtà, lì è proprio il bambino o la persona che è in contatto con il mondo degli spiriti. Ma condizioni normali in cui vedi la persona, sapete, dagli occhi, gli occhi un po' strani, un po' sgranati, un po' uh, fissati su qualcosa, che, che si gratta continuamente, che si sente scomoda nel corpo, questi sono tutti i sintomi di una possessione. E io l'ho visto in persone che avevano passato esorcismo eh, per tre anni, non so, quattro anni, e non era finito mica niente. Cioè, se era molto ridotto, perché basta, se era ridotto, ma il canale era rimasto comunque aperto. Io non lo so, ma eh, non so che cosa impedirebbe, capito, un giorno in futuro, tra cinque anni, tra dieci anni, di ripresentarsi il fenomeno, visto che il canale è rimasto aperto. Va bene, carissimi amici, io spero di non avervi spaventati, eh? Comunque me l'avete chiesto in diversi e allora ora ho, ho voluto accontentarvi. Spero anche di avervi detto le cose in una maniera un attimo chiara, eh? Abbiamo solo fatto un toccato e fuga, giustamente, perché non sono argomenti, cioè poi possono anche spaventare alcune persone, capito? Non vi preoccupate. Però, assolutamente, mi, pia mi è piaciuto, ecco, mettere un attimo due punti in chiaro per farvi vedere che, come sempre, le cose non sono mistiche o ma ma c'è il diavolo, no, non c'è nulla, è solo un discorso di comunicazione con gli spiriti, capito? Spiriti possono fare invasione, possono fare possessione, possono addirittura arrivare a possessione fisica, persone che contatti con gli spiriti ce le hanno continuamente, ogni giorno, possono comunicare con gli spiriti, toglierli in qualche maniera, ci sono delle, delle, delle ritualistiche ovviamente, cioè ci sono degli strumenti, ok? E basta la cosa più semplice del mondo, però naturalmente quando la fai complicata e soprattutto quando non c'è conoscenza dell'argomento, cioè quando donne disperate eh, si sentono prese a, a pesci in faccia perché non vengano credute, ecco, lì inizia il vero problema, cioè quando non è il mondo degli spiriti che è contro gli umani, ma sono gli umani stessi, che sono contro loro fratelli, sempre esseri umani. Lì il problema si ingigantisce enormemente. Benedizioni a tutti carissimi amici e mi auguro che questo video vi sia stato utile. Alla prossima!